ragazzi eccoci un'altra abitazione ancora si vede l'altra casa Anche qui se ne è venuto giù tutto ragazzi Ma ah, ci sono le scale ragazzi Andiamo di qua l'altra uscita nella parte di dietro della casa andiamo piano piano queste case comunque erano molto grandi molto grandi chiamarle case secondo me non è neanche corretto Si, se ne è completamente venuto giù ed è quello che abbiamo visto prima quindi qua è inutile che vi dico che non posso andare questa è la terrazza ragazzi guarda la che c'è che splendore lì è la chiesa che abbiamo visto prima là ci sono le altre case le altre abitazioni quelle stanze che erano presenti qua ora non ci sono più a tutti gli effetti torniamo giù, anzi più che torniamo giù andiamo a vedere l'altra stanza anche il tetto ragazzi non è che è ridotto nelle migliori delle condizioni spettacolo andiamo qua wow ragazzi andiamo dall'altra stanza terrazzo si vedeva dall'altra parte torniamo giù ok ragazzi questa è un'altra casa è completamente intatta non riesco a capire neanche il motivo per cui è stata abbandonata ragazzi c'è cioè, io vi giuro l'ho trovata aperta ci tengo a sottolinearla questa cosa non l'ho aperto io ma secondo me ragazzi era una casa molto antica che non so come mai e con quale legge della fisica è rimasta comunque intatta pieno di quadri qua c'è il bagno è strano ragazzi è come se prendo a caso lascio la casa mia così per come si trova certo eppure prima di tutto ci sono bottiglie di birra non lo so neanche immaginare perché si trovano qui e non lo voglio sapere ma comunque guardate qua è tutto tipo come se di fretta e furia no? Oppure qualche lato è entrato dentro. Può essere anche questa un'opzione. Però ci sono tantissime cose che non, non mi convincono e non riesco neanche a capire come mai. Orologi rigorosamente fermi. Io, io vi ripeto non riesco a trovare una, una spiegazione a tutto questo Assolutamente Questa dovrebbe essere la stanza da letto Wow ragazzi C'è pure il vetro rotto qua Io non riesco assolutamente a capire Perché è stata abbandonata così Vabbè torniamo indietro